Allora, noi voteremo positivamente a questo ordine del giorno, d'altronde eh, questo di eh, riaggiornare il piano con i dati era un impegno che ci eravamo presi addirittura in commissione e anche con, eh, con i sindacati che ce l'avevano apertamente chiesto oltre a tutte le opposizioni, tant'è che eh, noi eh, voteremo sì a questo eh, ordine del giorno e poi gli daremo completamento eh, che ho posto anche un emendamento alla delibera che va in tal senso. Quindi eh, volevo rassicurare i colleghi che questa è una tematica che ci, eh, ci coinvolge tutti e ci vede tutti eh, sullo, sulla stessa linea d'onda e praticamente cercheremo proprio di, di attuarla e di attualizzare il piano alla luce sia dei dati del Covid ma anche di attualizzarlo con i dati successivi al 2019. Grazie.